Ciao amici, come eliminare la cellulite? Bisognerebbe darci un taglionetto. Sappiamo bene che non si può fare. La natura per fortuna ci aiuta e la cellulite si può combattere ogni giorno in questi tre modi. 1. mangiare sano. 2 fare sport. 3 un rimedio speciale. I primi due li sapevo già, ma il terzo? Il terzo è l'aceto di mele. Se vi piace l'idea, mettete mi piace e arrivate fino alla fine, c'è cioè un regalino per voi. Perché l'aceto di mele è utile contro la cellulite? Secondo uno studio del 2004 dell'Arizona State University negli USA, l'aceto di mele è efficace nel ridurre l'accumulo di grasso nelle cellule del 10%, in particolare riduce la conversione di carboidrati in grasso e la ritenzione dei liquidi tra le cellule grasse. In più, l'aceto di mele ha una potente azione detox naturale, importante per eliminare le tossine che il corpo parcheggia nelle cellule grasse e nei liquidi responsabili della cellulite. E non solo, l'aceto di mele aiuta anche la circolazione sanguigna e linfatica, è un cibo alcalino e favorisce il corretto pH dei tessuti. Tutti questi fattori insieme lo rendono un alleato perfetto per combattere la cellulite. E come devo usarlo? sto per dirlo bevanda anticellulite con aceto di mele ingredienti un litro di acqua due cucchiai di aceto di mele preparazione sciogliere l'aceto nell'acqua e conservarli in una bottiglia come si usa si bevono quattro bicchieri al giorno in questi momenti un bicchiere al mattino a stomaco vuoto almeno 10 minuti prima di colazione un bicchiere 20 minuti prima di pranzo un bicchiere a metà pomeriggio un bicchiere 20 minuti dopo cena e per quanto devo berlo si fa così si fa un ciclo di un mese dove si beve questo rimedio per 15 giorni e si fa una pausa per gli altri 15 giorni. Ovviamente il povero aceto di mele da solo non può fare miracoli ma è un ottimo alleato se ci dedichiamo a combattere la cellulite a tavola mangiando in modo sano e facendo un movimento ogni giorno almeno 30-45 minuti. Per conoscere i miei altri rimedi anticellulite scaricate i miei ebook